Cosa ci studiamo oggi? Timing per bassisti 2. Andiamo un po' a vedere, potremmo prendere il time 4, Tower of Power. Allora, ci impariamo i 5 groove in stile Tower of Power, le 5 variazioni. Proviamo con il primo. seconda variazione per avere proprio il suono tipico suo dovremmo prendere tutto con l'indice dove si può e stoppare con il medio e l'amulare invece di per avere questo bel suono stoppato proviamo con il terzo uh, meno. quarto Ah, attenzione Ghost ah. wow elite è ancora più incasinato bellissimo anche questo dovremmo cambiare il sol, infatti lo da il tastino 10 per poi andare sul sol basso chiaramente qua non riesco a farlo tutto con l'uno però fa fa 10 si da... sì. molto bene Proviamo ad andare con... Uh, ogni ringa viene suonata quattro volte con accompagnamento e quattro volte con solo traccia di synth, senza basso. Ok, proviamo, vediamo cosa succede. Suona con me se vuoi. <fuglie> It's only thing The third thing, some signs of the third thing, I'm gonna do the whole thing. I'm gonna do the whole thing. I'm gonna do the whole thing.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 Wow, meno stancante, non lo facevo da un po' di mesi e eh, togliamo un po' di ruggine.